Elisabetta Canalis, una passeggiata a. 16 zampe con i piedi? Uno scatto molto dolce e a 16 zampe per Elisabetta Canalis. In realtà, purtroppo, si tratta di una foto non recentissima, visto che la padroncina è, al momento, lontana dai pinscher del suo cuore. E lei non vede lora di tornare da loro. Elisabetta Canalis adora i suoi pinscher, a quando una passeggiata a 16 zampe?. Come ci sta facendo capire Elisabetta Canalis dai suoi post su Instagram, la bellissima ex velina si trova da qualche parte nel mondo, dunque, pare sia lontana dalla sua amatissima casa base di Los Angeles, dove la attendono tre amici piuttosto particolari. Di chi stiamo parlando? Dei Pieri, come li chiama affettuosamente lei sul suo profilo Instagram, i suoi tre meravigliosi pinscher la stanno aspettando e non vedono l'ora di rivedere la loro padroncina e fare una bella passeggiata a 16 zampe con lei. O a 18, ovviamente, visto che skill Reva, come si nota da alcuni video pubblicati da Mamma Eli. È molto attirata dai suoi amichetti pelosi e li ricopre spesso di dolcissime attenzioni. Ma chi sono i famosi Pieri della Canalis? Innanzitutto, c'è il Pinscher che dà il nome alla Triane, Piero, poi Megan, salvata dal canile proprio dalle amorevoli cure della splendida Sarda, e, infine, Mia. Riconoscibile dall'elegante musetto ricoperto da un bellissimo e luminoso pelo marrone chiarissimo, quasi bianco. Nello scatto condiviso da Elisabetta, i tre Pieri passeggiano per le strade di Los Angeles e i loro dolcissimi occhi inteneriscono molto la padroncina, che dedica loro il post, Arrivo Pieri. Sto tornando per abbracciarli tutti e tre insieme. L'amore per i suoi tre amici a quattro zampe è talmente grande che la Canalis ha deciso di aprire un profilo Instagram apposta per loro, dove pubblica costantemente tutte le loro avventure, dai primi momenti insieme, alle corse libere, sulle spiagge californiane, ai momenti dolci con Skiller Reva, o mentre dormono più o meno nelle stesse pose del marito di Elisabetta, Brian Perry. La testimonial per Mobos Vim, poi, non è l'unica a trattare i propri cuccioli come membri della famiglia, come sono a tutti gli effetti soprattutto per una come lei, molto sensibile e attenta ai diritti degli animali. Esattamente come i Pieri, anche la cagnolina di Chiara Ferragni, Matilda, ha il suo profilo social personale, proprio come Bamba Mero. I bulldog francesi della splendida Barbie d'oro Yasmine Sanders. Elisabetta Canali s'ama tutti gli animali, testimonial per PETA. Che Elisabetta Canali s'ami moltissimo gli animali, e non solo i suoi adorabili Pieri, è cosa più che certa visto che, spesso, promuove attraverso i suoi canali social le campagne di PETA. Ovvero People forte Ethical Treatment of Animals. Una delle più recenti, che ha promosso mentre era sotto i ferri del suo hair riguardava la sensibilizzazione sul fatto di non utilizzare pelli di rettile nel campo di abbigliamento e accessori. Ancora prima di questa importante battaglia, però, tutti i fan di Elisabetta e gli amanti del mondo degli animali si ricorderanno perfettamente quella contro le pellicce. Il motto? Meglio nuda, slogan che in quell'occasione è stato interpretato alla lettera dalla splendida showgirl italiana.